Diciamo, a memoria c'era, diciamo, negli anni, anni 50, forno neantimo e alimentari, cioè, come era organizzato? Ma da eh, alimentari in quel periodo ce ne stavano tanti, stava erano uno un a presagliare! Al Piglione pure, eh. dove stava? Era il era il era. Sopra ce ne stava uno alla piazzetta, poi veniva giù e ci stavamo noi, poi ci stava pure Mirko, Mirko è un grande però. Quasi qua davanti, dopo te, al Palazzo di Angela, eh, ci stava un'altra... Ma eh, Mirko stava a logo, eh, mi mi un appetito. Dico, provo... Ci stavano un negozio, di alimentari. dimenticato. Chi ha appetito? Mirko. Chi ha appetito? Un appetito... Appetito, oh. appetito è come si questa che... Ah, no, sotto anche la casa che ora di Mirna, ah, ah, loro ah, ci stava il negozio di Mirko, da Alimentare alla piazzetta qua ce ne stava un altro no ma io mi ricordo spaccone il spaccone ma pure quello io me lo ricordo, non è beh, ecco, però, me lo ricordo pure quello beh, ma vuoi non fare troppo fare la si stava di E, troppo ce ne stavano. e pure io, ma credevo che era malissimo. Era un camerette per, praticamente. Non ti salottini che dove raccontavano che faceva botte tutte le cognate, tutte le cognate che avevano prima. E qua, vicino alla bella figura. Che parlo, raccontavano parlo. tutto, tutto. E Però mi tu dovevi star zitta perché se volevi dire non dovevi dare i paragoni però qua alla Fondana c'erano i tabacchi di e do è, e di San di Isabella, di di Qua certo. è, è la pallina, la pallina, la pallina, la pallina, la pallina, la pallina, la pallina, la pallina, la pallina, la pallina, la pallina, era tutto c'è lì strada, diciamo, c'era la spenderia, l'età, il pari, c'era il terzo. Quelli che hanno una certe volte, che stanno insieme, che magari in paese compravano tutti i giorni, ma giocano le pasta, un Ma perché? Perché non dobbiamo avere, che i frigoriferi invece li avevano a casa, quindi si compreva 5 lire di conserva, mi ricordo bene. C'è? 5 5 libbre di conserva. La pasta netto, dovete secondo voi le persone, era, era, era, era tutto sfuso, non era tutto imbustato. Allora si andavano questi spaghetti alle spalle con la carta che la, Già la, paglia. Paglia, la carta e Poi si compravano per esempio 10 perolini di biscotti per la mattina, per tutto sfuso. Dove, formaggini? I for formaggi di rame erano per i più, più ricchi. E loro, vedo, tutto, tutta sta roba così a grammi, perché sì, la luce, la farina, pure perché le loro, come Tre di farina, guarda, hanno sono paghe.